Votazione svizzera sulla legge Covid-19. Il Consiglio federale manipola con gli aiuti finanziari. Il 13 giugno 2021 l'elettorato svizzero voterà sulla legge Covid-19 in vigore da settembre 2020. La legge funge da estensione delle ordinanze d'emergenza del Consiglio federale di marzo 2020. Pieming Chwanda, consigliere nazionale dell'Udc e critico della politica da coronavirus del Consiglio federale, afferma che la legge Covid-19 è cambiata notevolmente da quando è entrata in vigore. All'inizio regolava soprattutto le misure di politica sanitaria per contenere la diffusione del coronavirus. Tuttavia, è diventato sempre più un decreto di politica economica, che prevede numerose misure di sostegno a beneficio delle industrie colpite, così Schwanda. Il 12 aprile 2021, il presidente della Confederazione, Guy Parmelin, e il ministro della Sanità, Alain Berset, hanno sottolineato che la legge Covid-19 sarebbe la base del programma federale di aiuto economico, che vale miliardi. Nel caso di un no alla votazione hanno delineato uno scenario di orrore. Secondo il Consiglio federale il risultato sarebbe una crisi economica aggravata con un aumento dei casi di assistenza sociale. Con questa argomentazione del Consiglio federale l'elettorato svizzero viene manipolato a credere che votando no alla legge Covid-19 si renderebbe colpevole dell'interruzione degli aiuti finanziari d'emergenza. Anche gli oppositori della legge Covid-19 considerano utili e necessari questi aiuti finanziari e credono che debbano continuare in ogni caso. Ma questo collegamento dell'aiuto finanziario alle misure di politica sanitaria è una violazione del principio di unità di materia, perché l'elettorato svizzero non può votare individualmente sulle due questioni molto diverse. Questo è anticostituzionale ed equivale a un ricatto politico. Per questo il Comitato regionale Lecce Covid-19 No Appoggia la mozione del consigliere nazionale Piermin Schwander e di altri 23 parlamentari che chiedono il trasferimento delle indennità dalla legge Covid-19 a una legge separata di aiuto finanziario Covid-19. Rifiutando la legge Covid-19 si spianerebbe la strada a questa soluzione che potrebbe essere attuata già nella sessione estiva. Per portare questa importante mozione al successo, il 13 giugno 2021 è necessario un chiaro no alla legge Covid-19.